La cucitura appunto nascosto serve per chiudere i lavori una volta terminati ed è pratica perché si confonde facilmente con la cucitura a macchina. Come si esegue? Questa è la mia tovaglietta, e io ora devo andare a chiudere questi due lembi. Per cui ho infilato l'ago con del filo bianco e mi vado a posizionare qui, inserendo il nodo all'interno nella mia cucitura dopodiché prendo in questa maniera i due lembi se non siete sicuri, potete mettere uno spillo oppure una mollettina e semplicemente vado a fare questo lavoro infilo l'ago nel bordo in questa maniera ed esco e poi nel bordo superiore facendo dei punti non troppo grossi. Sotto. Quindi fate una volta sotto e una volta sopra, nel punto in cui uscite con l'ago. Quindi, adesso sono uscita in questo punto qua, tiro fuori il l'ago e lo ripunterò qui, ma nel bordo superiore della mia stoffa. In questo modo i punti vengono nascosti e si camufferanno facilmente con la mia chiusura. Vedete? Si crea questa sorta di, di linea, ma una volta finito e fissato non si vedrà più e verrà praticamente come qui, nascosto.